Ciao, sono Marco e durante questa passeggiata stavo riflettendo su un argomento che voglio condividere con te. Non so se hai notato, ci sono persone che hanno delle capacità straordinarie e invece occupano dei posti di lavoro, fanno attività mediocri. Non perché ci sia niente di male nel fare un'attività lavorativa mediocre, per carità qualcuno lo deve pur fare, è uno sporco lavoro e qualcuno lo deve pur fare. Ma quello che mi sorprende è quanto alcune persone con capacità mediocri abbiano successi straordinari. È curioso questo fatto, non trovi. Non so se ci hai fatto a caso anche tu. Bene, io credo che tutto questo dipenda anche in buona parte dall'immagine che ognuno di noi ha di se stesso, o se stessa ovviamente. Se tu non ti ci vedi in una posizione migliore a condurre uno stile di vita migliore, se non hai l'immagine di te fatta in quel modo, beh, non c'è niente da fare, devi costruire dentro di te quell'immagine, se non lo fai, o meglio, se lasci al posto suo quell'immagine che tu hai, non andrai mai più avanti di tanto, e invece queste persone con capacità mediocri hanno un'immagine di te estremamente elevata, e tutto dipende dalla convinzione che hanno. Sono convinti o convinte di poter ottenere quello che vogliono e lo ottengono. È straordinaria questa cosa. Ma quello che mi dispiace di più è per quelle persone che hanno capacità straordinarie e non le sfruttano. Ora il consiglio qual è? Tu hai un'immagine dentro di te, di te stesso o te stessa. E ogni volta che vedi quell'immagine sappi che sei tu che ce la stai mettendo. Sì, esattamente, sei proprio tu. Devi mettere un'immagine che sia consona allo status che tu vuoi realmente ottenere. Ovviamente se vuoi ottenerlo veramente, se tu sei soddisfatto o soddisfatta così va bene. Ma quell'immagine che c'è lì ricorda che ce l'hai messa tu. Se non ti piace sei liberissimo o liberissima di cambiarla. E se non ti piace il tuo livello di vita, cambiala quell'immagine, è un consiglio che ti do. Lo puoi fare, si può fare. L'hanno fatto tantissime persone, altrimenti rischi di rimanere lì dove sei. Spero di esserti stato utile con questa piccola pillola che ho condiviso con te. Io continuo la mia passeggiata, ti saluto con un abbraccio. Ciao.